Allora, giustamente ci sono frecce che prediligono una punta più pesante e ci sono frecce che possono avere anche una punta più leggera. Facciamo un esempio: la freccia d'alluminio vola benissimo con punte da 60 gradi, perché l'alluminio si comporta a una flessibilità diversa dal carbonio, ha una flessibilità diversa. Si comporta in modo ondulatorio, in modo diverso dal carbonio, si comporta in modo ondulatorio diverso dal carbonio di alluminio e permette di avere una punta molto leggera, tant'è che le frecce standard, le, le punte standard delle frecce di alluminio sono da 64 grammi e funzionano alla perfezione perché le frecce di alluminio hanno un fuoco ottimale del 7% stato stabilito da okay? quindi se io monto sulle frecce d'alluminio delle punte da 120 gradi e dico che volano meglio eh, ho commesso um, con due errori le ho fatti funzionare non, deve, non, non, non va bene non va bene perché il foco ottimale delle frecce d'alluminio è del 7% poi se il, il il compound monta le, le punte da 180 gradi e il compound noi stiamo tirando con il compound no stiamo tirando con l'acqua ciao i suoi motivi non è questo è il momento il di capirle eh ma a me funziona bene con 150 gradi a eh, te funziona bene con 180, 150 gradi va bene però sappiate che il fuoco della lumina è il 7% quindi possiamo usare tranquillamente per 19. non c'è possibilità di appartamento diversi, messi in un certo modo legate a ottimale, cioè Ma perché, perché dovete cambiare la forza cioè per esempio le 3 cose perché avere la possibilità di spezzare certamente perché dipende da dove le vai a montare e quanto sono lunghe le frecce e quanto sono corte le frecce e da quanto sono lunghe o corte le frecce io devo stabilire il fuoco quindi io se ho una freccia molto lunga posso mettere più, più, la posso fare più pesante, se una freccia più, molto più corta la posso fare più leggera perché cambia la percentuale, la percentuale del fuoco, ecco perché io posso avere più o meno punte. E in ogni caso non sono fatte per l'arco nudo ma sono fatte per l'arco olimpico. Per l'arco nudo nessuno produce niente, è tutto prodotto in, per quanto riguarda l'arco olimpico. Sull'arco olimpico ci sono altri problemi, deve arrivare a 70 metri, devo avere una, una, freccia, una punta molto più pesante. Ma provate a mettere comando con, me, con l'altro nodo, sì. a dargli un impattare. Sì. Freccia pesante. No, scusate, punta pesante, freccia clanta. Ecco, eh, io dice il professore. Sì. Sì. Un punta pesante, freccia. Calante. Anche se sappiate che sì. giusta giusta, a parte il foc, non si può mettere troppo leggera, ma non si può mettere neanche troppo pesante, no? Se voi avete Pro avete provate ad avere tre pietre da tirare semplicemente è una, una stupidaggine o tre frecce da tirare una, una, una pietra grande così una pietra grande così e una pietra grande così qual è che andrà più distante? Eh? Eh, dimmi qual è che va più distante? Quella più piccola? Quella più piccola quella più distante, con la terza forza ma no, assolutamente no. Assolutamente no! Non meglio! esatto la media breve. ci sarà una no ci sarà una, una, un peso una struttura tale che ottimale una massa ottimale che mi permette di andare più distante non sarà quella più leggera non sarà quella più pesante ma sarà una nella quale andrà meglio la stessa cosa vale per per la freccia ok dopodiché dopodiché quindi agiamo sulle libre soprattutto e se non bastano eh, dobbiamo cambiare i flettenti e se non bastano non vogliamo cambiare i flettenti dobbiamo cambiare le frecce non c'è molto da fare nell'arco nudo non possiamo permetterci di eh, utilizzare cambiare troppe libre perché eh, dobbiamo avere io, io sono dell'idea Che il libraggio deve essere ottimale, per quanto riguarda l'arco lungo non possiamo esagerare troppo. Nell'arco olimpico e nel compound possiamo permetterci gradatamente, come diceva Serena prima, di arrivare anche a 5-6 libri in più. Nel compound normalmente si fa così, no? si comincia con 50 libri, poi ogni mese si aumenta di una libra e alla fine si arriva a 56 libri, che poi la stragrande maggioranza di quello che gli uomini adoperano. Nell'arco olimpico uguale, no? si comincia con 35 libri e poi si arriva a 45 libri, magari uno manco se ne accorge di averlo fatto, ma abbiamo una bilanciatura, cioè quando noi siamo qua in, in, e dobbiamo uscire dal tricker e tutta quella massa davanti ci aiuta a, a metterci in linea, ad allinearci e a mantenere nell'arco nella, no, nudo un dramma, un disastro. Eh? cioè non è la stessa, assolutamente la stessa cosa è molto difficile quindi è opportuno per essere il più precisi possibili avere una, un libraggio ottimale che è il 50% della forza massimale e non discortarci da questo quindi purtroppo agire sui libraggi aumentandoli non è sempre una scelta felice purtroppo alle volte dobbiamo Cambiare i flettenti o cambiare eh, lo spine delle frecce. Ecco perché è meglio prima di comprare le frecce nuove, provarle magari gli amici e vedere un po' qual è la condizione migliore, perché poi quello che conta alla fine lo spine dinamico, no? È quello che serve e eh, se serve no? Alle volte le, eh, le frecce non si muovono, quindi bisogna cambiare la molla a mettere la moglie un po' più dura senza, senza problemi il punto di incocco molto spesso bisogna alzarlo alziamolo, non, non è un grosso problema visto fino a mezzo pollice 6 eh, ottavi possiamo arrivarci tranquillamente non è non è un'idiozia arrivare a 6 ottavi o, o mezzo pollice con, con l'arco eh? nudo non preoccupatevi di questo non è non, non gridate allo scandalo, se siete pignoli potete provare a fare delle variazioni di tiller chiudendo quello superiore per vedere se il tutto di cocco si abbassa. Anche lì la, la tecnica del vostro allievo la, o la vostra tecnica deve essere tale che alle variazioni sullo strumento corrispondano uguali variazioni nel vostro tiro. Perché se il vostro tiro non è preciso non vi accorgete delle differenze che andate ad apportare sulla, sulla, sulla vostra attrezzatura chiudere tino, di, di il tilt aumentare la potenza del splettente no, ma il superiore Aum Aumentarla, perché se io lo piego in questo senso e gli aumento la potenza ]ere. si avvicinerà e quindi diventerà più, più quindi sempre come ti ma chiudo il bitone così non ho un grosso problema ma non deve essere di sotto il tilt rispetto al superiore no Deve essere più chiuso il superiore dell'inferiore. Cioè deve essere inferiore, il T del superiore è inferiore. Il t del superiore. Allora, devo aumentare, per essere certi, devo aumentare la potenza del flettente superiore. Quindi devi il T del superiore. Devo aumentare, così non ci sono dubbi. Devo aumentare la potenza del flettente superiore, eventualmente. Qualora varie persone parte, possono dire che gli alieni mi hanno sì. portato no, ma, ma, ma, posso, posso dimmi tutto nessun no, per di di dubbio mi sì, eh. sì, perché l'arco ritmico se tu vai a misurare il punto di conto sulla corda, il ramo interiore è più lungo del ramo superiore sì. all'orifico all'orifico okay. che sì. tu, tu arco quando tu vai a prendere il ramo superiore più lungo di quello Non sappiate comunque una, una questione una questione fisica Vabbè, l'abbiamo anche detto ieri ma Cesare non c'era in, in fisica in fisica, in, fisica quella, in, un chiuso, in un sistema chiuso quando si applica una forza a un sistema chiuso la forze, queste forze vanno a intervenire sul ramo più debole funziona così sul ramo più forte si bloccano e vanno a intervenire sul ramo più debole okay? quindi se io ho uno string molto basso e tiro per rendere i flettenti che funzionano nella stessa identica maniera devo andare a intervenire sul flettente superiore perché la forza andrà dove è più debole e quindi, quindi deve rendere parte. più forte il più debole. L'anno scorso c'è stata una forte discussione su questo con alcuni tecnici che hanno consigliato che alla fine... Lo so, esatto io posso, io con posso consigliare tutto il contrario di tutto, <ride> però non posso, no, beh, non posso andare contro le leggi della fisica. Poi, io posso eh, il problema qual è? Che alla verifica... Può succedere il contrario? Va bene, ma l'abbiamo detto. Ci sono situazioni in cui le cose possono anche andare al contrario. Ma questo non ha significato, no? Non ha significato perché io non posso formulare una teoria scientifica su cosa mi sta capitando per, per caso, siccome la seconda legge della termodinamica è sempre valida e quindi. Eh, non possiamo fare altro che poi se io se il mio, il mio arco funziona chiudendo quello inferiore dopo aver fatto mille prove e funziona la rosata chiude e tutto funziona bene benissimo ma da lì non posso stabilire ok è così che si fa per tutti perché non è così perché le leggi della fisica funzionano nel nostro universo funzionano in questo modo quindi si può provare intanto a chiudere il flettente superiore poi magari per combinazione eh, i flettenti non hanno la stessa potenza quindi devo agire in un altro modo apposta li hanno fatti no? questi, questi vitoni per evitare che i flettenti eh, non avendo la stessa potenza io posso intervenire velocemente per renderli sempre tenendo conto che però vado a variare gli angoli geometrici Beh, non è il massimo che che posso fare eh? Quindi, sarebbe opportuno capire i flettenti però qualche piccola variazione la posso fare con l'arco nudo abbiamo detto posso fare qualche cosa in più ma quello che conta di tutto è la mia tecnica è il mio tiro, il tiro. Cioè, quando avrò un buon... più sono bravo è un paradosso la messa a punto no? perché se non sono bravo la messa a punto conta pochissimo se sono bravissimo la messa a punto conta ancora di meno perché è, è troppo facile fare la messa a punto no? però logicamente arciere e <coughs> arco devono mettersi insieme no? perché è, è l'arciere che va a cambiare lo spine della freccia quindi, da statico diventa dinamico e quindi è quello che noi dobbiamo poi fare per, per... ricordiamoci la punta della freccia non deve entrare nella messa a punto perché la punta della freccia deve essere ottimale per il suo volo. quindi io consiglio sempre di utilizzare una punta opportuna un poco opportuno ottimale per quella freccia che sto utilizzando e poi andare a cambiare quello che devo cambiare o la flessibilità della freccia o la potenza dell'arco che sono le cose più importanti si può Beh, operare si può anche sul bresco? si può operare anche sul breso. Però, diciamo, cos'è il brace alla fine? No? Il brace, intanto, il costruttore dice ormai è più o meno uguale per tutti. Le variazioni di brace ehm, sì, sono importanti, ma ormai non tanto importanti come tutto il resto. Io posso trovare una combinazione che mi permetta di avere un, o, una condizione ottimale. Normalmente, il, il suono della corda. Il suono che fa normalmente è la rigidità della corda, più che il brace che ho ottenuto. E quindi alle volte non si riesce a, a togliere questo rumore, se non cambiando magari il, il tipo di filato. Il brace non è altro che il tempo, la variazione del tempo in cui la corda spinge la freccia questo non ci sono dubbi, no? se io ho un breast molto più alto vuol dire che la corda spingerà la freccia in un tempo minore se ho un breast più basso vuol dire che la corda spingerà la freccia in un tempo maggiore ok? non solo non solo fa questo non solo fa questo ma se è vero come è vero che la corda nell'arco nudo, specialmente nell'arco nudo e nell'arco olimpico non ha una traiettoria lineare, ok? Non ce l'ha, ce l'ha comparo, forse, ma l'arco non ce l'ha, no? Per effetto della rotazione delle dita la corda ha una specie di otto, quindi ruota in un certo modo, perché per l'appunto questa rotazione della freccia, della corda che non va esattamente in modo, sul piano verticale in modo lineare effettua il paradosso dell'arciere. Okay? fa ruotare la freccia, fa utilizzare il bottone per minimizzare o variare leggermente la, la prima spinta in modo tale da mettere i nodi in perpendicolari... Al, abbiamo tutto detto ieri, questo no? Ma cosa fa anche il brace? Farà staccare, farà staccare la freccia in un punto di tangenza sempre diverso se è vero come vero che la corda è sempre in curva la variazione di Brace farà staccare la freccia in un punto di tangenza in un angolo di tangenza sempre diverso ed ecco che lì forse abbiamo veramente un, un problema dove si staccherà la freccia che va ottimizzato nell'arco nudo è meglio avere meno tempo di spinta meno tempo di spinta abbiamo meno possibilità vi ricordate che quando rilasciamo l'arco viene verso la nostra mano? dove va l'arco quando lascio la corda? in avanti o indietro? no avanti. quando lascio la corda l'arco viene verso di noi sempre per le leggi della, sempre per le leggi della fisica eh, no, è beccato. <tose> Vabbè, no, poi diciamo che c'è un momento di Siccome quando quando si ha quando è logico, quando i flettenti si spostano poi avanti. Però ormai la freccia si è già staccata. Quando l'arco va avanti, la freccia già sta volando. Posso ballare la tarantella che non mi influisco più sul volo della freccia. Ok? <ti> Però, siccome quando rilascio la freccia, l'arco spinge sulla nostra mano, già spinge, ma aumenterà la spinta per effetto dei flettenti che si stanno chiudendo che si stanno aprendo chiudendo è logico che meno tempo di spinta alla freccia, meno possibilità di torsione abbiamo è una cosa minima è una cosa minima ma alle volte può fare la differenza quindi è sempre meglio un po' di più che un po' di meno quindi stiamo dalla parte più alta possibile di quel range dell'arco, cioè non stiamo troppo bassi quindi da dobbiamo quanto, fare attenzione. Ah, io eh, utilizzo 66 pollici, io ho tende ho allungo 26,5 circa un accorcio e, e uso un brace di 8,5, con 66 pollici 8,5. Nell'arco lì nel, con 68 pollici possiamo stare da 8 e mezzo a 9 e con 70 pollici possiamo arrivare anche a 9,5 tranquillamente. Però diciamo che nell'arco nudo 70 pollici io non le consiglio minimamente, assolutamente no. Perché? Perché noi dobbiamo evitare nel modo più assoluto la torsione, le torsioni, più abbiamo i flettenti lunghi e più c'è possibilità di torsione e quindi di caotica, rosata caotica. Non abbiamo bilanciamento, quindi non dobbiamo ragionare eh, come se avessimo tutte queste prerogative che ci permettono di, di sbagliare, eh, di minimizzare gli errori. Anche perché se noi abbiamo tanto peso in avanti, tanto per chiudere il discorso, con l'arco olimpico che abbiamo questo, tutto questo peso prolunghino, tutto questo peso... In avanti, sbilanciato in avanti, e questa è un'inerzia un straordinaria quando, quando rilasciamo la corda. È un'inerzia che minimi, minimizza gli errori e le possibilità di torsioni sull'impugnatura. Ve ne rendete conto, no? Se abbiamo detto che nell'arco nudo, quando rilascio per effetto dei flettenti che si chiudono, è logico, no? È una molla, se la lascio, la molla fa questo. Non c'è dubbio su questo fatto. Insomma, sta... se io ho, ho tutta una massa in avanti, questa massa avrà un'inerzia che spingerà molto di meno, o comunque minimizzerà la possibilità. Invece, nell'arco 1 non ce l'abbiamo questa possibilità di torsione, è notevole specialmente se abbiamo la mano rigida, se abbiamo il dito di Buckingham Palace. Mm -hmm. eh, domanda: la eh, tra, cioè tra dei e dei come la nascita? Io sono sempre dell'idea che se abbiamo senza problemi possiamo prendere un riser da 23 pollici. Non, remore, non abbiate remore sui risori da 23 pollici. Chi ha degli allunghi molto bassi, che può essere tipo 25-26, può benissimo prendere dei, un riser da 23 pollici quindi arrivare a 64 con i flettenti 66, senza problemi, non c'è un grosso problema. Io te, tenderei a consigliare di non esagerare nella lunghezza dei flettenti, perché se non avete proprio 32, io ho visto addirittura eh, utilizzare eh, riser da 27 pollici, il che non è consigliabile non è, è consigliato sì, cioè, ah se ci hanno 32 pollici da lungo magari eh. si devono far fare le frecce a porta perché sì, sì. Quindi, non ci sono quelle frecce quindi a me che hanno sempre consigliato che se sono grande di 70 70 posso fare da 68 certamente si ho ancora eh, di 29 e un e va bene 68 anzi ti consiglio senz'altro 68 purtroppo sì, non <ride> il consiglio è senz'altro del 68 nel modo più assoluto diciamo che 70 oltre i 30 pollici ma 30-31 pollici del 70 bisogna andare ma voi sapete perché è stata inventata sta storia dei pollici della lunga dei pollici perché poi alla fine è a capire no? cioè sta storia che eh, devo avere il 66 sta storia che devo avere il 68 sta storia 70, da dove nasce? Pizza del braccio, pizza. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Gli Ma archi da caccia sono da 60 pollici e funzionano alla perfezione e sono precisissimi. Perché sono precisissimi. Ma sono 19 pollici, Ma allora da dove scaturisce questa? Perché alla fine uno potrebbe anche essere curioso, no? Ma perché io devo averlo da 66? Perché devo averlo da 68? Perché devo averlo accettato? A uno, la prima cosa che può venire in mente è di, ma se è troppo corto non ci stanno le dita. Vi assicuro che non fanno angoli corti, perché io ho utilizzato archi da 60 pollici col guantino, non mi ha dato nessun. 60, eh? 60 pollici. Non mi ha dato nessunissimo fastidio quell'angolo, ed era da 60 pollici al mio lungo e non mi ha dato nessun. Quindi è una cavolata il fatto di avere un angolo che non ci sta maledendo io posso capire il compound, compound. il un compound asse asse 32 eh, è logico che ci vada vale lo scancio meccanico però 60 non è 32 eh. <ride> 32 posso capire perché? perché? perché? perché? perché? allora perché? perché? Nei tempi antichi i flettenti venivano prodotti in maniera non proprio così straordinaria e venivano prodotti in modo tale che nel loro diagramma di trazione un diagramma di trazione si può fare, no? io eh, sulle coordinate metto i pollici e dall'altra parte metto le libbre e quindi vedo cosa succede no? un pollice una libra due pollici tre libbre tre pollici quattro libbre e quindi faccio un diagramma okay? però viene un diagramma questo diagramma non è mai lineare dall'inizio alla fine okay? non è lineare cioè ha un tot di trazione corrisponde in modo direttamente proporzionale delle libbre. Ma avrà i cosiddetti stack. Cioè o comincia o è una curva o una curva contraria, può essere una parabola, può essere un'iperbole. Ma difficilmente è una linea precisa. Ok? Come venivano prodotti i flettenti una volta? curando che almeno una parte di, eh, di curva di trazione fosse lineare perché non riuscivano a farlo la costruzione non era così sofisticata come adesso e quindi almeno una parte fosse lineare e dove andavano a, a posizionarla questa parte? Allora, nella costruzione dei flettenti da 66 pollici la parte lineare la mettevano sugli allunghi da 25 a 27. Negli, archi da 60, negli flettenti da 68 pollici la zona lineare la mettevano da 27 a 29. Negli archi da 70 pollici la parte lineare del diagramma di trazione la mettevano da 29 in avanti. Ecco, ecco perché è rimasta questa nomea è rimasta questa nomea perché i flettenti una volta avevano il diagramma di trazione lineare quindi che ad ogni allungo corrispondeva esattamente in modo proporzionato un aumento di libraggio in una, una piccola zona che corrispondeva a un, una piccola zona di allungo quindi i 66 pollici avevano la zona lineare perché tutto era pensato per uscire dal clicker senza stack positivi o negativi cosa sono gli stack? un forte aumento, un, un, un aumento o una diminuzione improvvisa di potenza dell'arco ok? ci siamo avete capito? oramai non è più così i flettenti sono costruiti in modo straordinario materiali straordinari i componenti con cui sono stati costruiti permettono una linearità nel diagramma di trazione ha una linearità praticamente identica io posso solo scegliere da un modello all'altro se comincia la potenza è all'inizio quindi lo stacchi all'inizio o lo stacchi alla fine ma la zona lineare è molto più vasta quindi posso, avere, posso scegliere molto più facilmente il mio, il mio arco anche con 30 pollici di allungo per dire con 30 pollici di allungo io posso scegliere i flettenti dal 66 perché la zona lineare è comunque talmente elevata che posso, può essere utilizzata anche da allunghi notevoli, quindi non c'è più una scelta legata al proprio allungo il flettente non soffre con questi allunghi? non soffre è è minimamente un... assolutamente no Perfetto. nel modo più assoluto e non lo dico io, lo dico i costruttori la scelta più larga è... la scelta più larga o più corta perché non è detto che una ragazza o un ragazzo ragazza magari no e una ragazza magari no. Eh, persone adulte che hanno degli allunghi molto forti possono tranquillamente utilizzare 64 pollici. Non, non, prendete in considerazione i 64 pollici tranquillamente, per Perché utilizzare 66 pollici quando una, una donna o un uomo bassi eh, hanno poco, lo hanno 25 pollici? freccia, alle volte io vedo 25 pollici di freccia, non sono la rarità, perché non utilizzare eh, 64 pollici, quindi il riser da 23, esiste, eh, non, non è una, una... <ride> ma però ho sempre letto che non si deve fare, eh, no, non è, non è vero, ormai le tecnologie sono, sono aumentate, quindi non c'è più questa... Eh. Benissimo. Si, chi ti guarda non ti deve guardare come Satana, ma ti deve guardare.